Helios, comandante Cosmico! Oh, che succede? Questo Solark ci sta attaccando! Ehi, hey, nessuno fa il prepotente con i Guardiani di Gor! Lord dei Gormiti, fatti da parte! Non ci penso nemmeno! <Suzie> Fulgio Cospico! Ho avuto molta pazienza, Gormiti. Ma ora dovete tutti andarvene da questo posto. Fulgore <susurra> Cospica! <susurra> Elios, dagli una lezione! Yeah! <susurra> Un momento! Così non va bene!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 GORMITY!